E come appunto eravamo già d'accordo, la lezione di oggi è dedicata completamente a risolvere insieme questa simulazione d'esame eh, di mercoledì scorso, eh, che ho pubblicato anche in forma, diciamo così, pubblica, non sotto la trafila di Classroom, eh, pubblicato direttamente su GitHub, eh, nell'organization nell che si chiama TDP Esami vediamo un attimo se riesco a farla vedere, eccola qua, vieni su, ecco qua, in questa eh, organization che si chiama tdp-esami eh, c'è questo progetto 2021-0526 simulazione dove nel, nel branch master chiaramente c'è il, il testo e ehm, e io adesso lavorerò all'interno di un branch che si chiamerà chiama soluzione, eh, in cui vi troverete appunto il codice che faremo oggi. Okay? Eh, quindi chi vuole lavorare, vabbè, chi ha già fatto la simulazione, si trova già il progetto nel proprio fork eh, e quindi può, può vedere lì. Eh, chi invece non ha ancora fatto può, benissimo fare un può fare normalmente un fork di questo progetto. Ricordo, si, tratta, si, eh, si trova sotto tdp-esami mentre invece il, il progetto privato che vi salta fuori quando accettate l'esame con GitHub Classroom si chiama Esami Online. Mi spiace, c'è un, un po' di confusione sul nome delle, delle, delle organizzazioni, ma in realtà la fantasia era finita su come chiamare queste cose. Eh, non commentiamo più di tanto il testo insieme, supponiamo che lo conosciate bene tutti, eh, quindi partiamo direttamente con ehm, diciamo l'implementazione delle prime parti del progetto e partiamo dal, primo, dal punto 1, eh, andiamo in ordine, no? quindi il punto A ci chiede di eh, selezionare dalle apposite tendine una città e un anno tra il 2005 e il 2013, estremi compresi. Quindi le tendine, la prima tendina conterrà tutte le città possibili, la seconda tendina conterrà gli anni tra il 2005 e il 2013. Eh, una volta che eh, queste sono selezionate, allora l'utente può premere il bottone Crea grafo e quindi viene creato poi il grafo. Eh, quindi il primo passaggio da fare, eh, partiamo dal punto A, no? il primo passaggio sarà quello di popolare queste tendine, far sì che dentro queste tendine ci vada a finire qualcosa. Eh, nel caso del, um, della prima tendina dovremo mettere eh, l'elenco di tutte le città hm? e eh, nella seconda tendina vabbè, semplicemente questi anni. L'elenco di tutte le città come lo ottengo? Beh, nel mio database, andiamo a prendere il database Yelp, abbiamo la tabella business e nella tabella business c'è una colonna che si chiama eh, city. Quindi noi di fatto dobbiamo estrarre tutte le siti che sono presenti all'interno dei business, eh, all'interno di una lista. Eh, quindi la tendina non dovrà contenere tutti i business, ma dovrà contenere solamente i valori unici, i valori univoci di queste, di queste città. Quindi probabilmente ci conviene fare per semplicità una query che vada semplicemente a estrarre una lista di stringhe che costituisce i nomi delle città. Mm? Proviamo un po' a ingrandire così si vede meglio. Eh, quindi questa query potrebbe essere qualcosa come dammi tutti i nomi delle città presenti nella tabella business quindi select distinct city eh, from business. Bu business e magari lo, lo ordiniamo anche in ordine alfabetico visto che la devo mettere in una tendina almeno sia un po' carina da vedere, no? order by city e quindi verrà fuori una cosa di questo genere mm. quindi io parto da questo, costruisco un metodo nel DAO che eh, estragga queste informazioni e queste informazioni me le vado poi a memorizzare all'interno del model in modo che poi il controller possa semplicemente prendere questa lista e eh, usarla per ehm, popolare la tendina quindi possiamo partire dal basso, ad esempio partiamo dal DAO, hm? implementiamo questa semplicissima query. Quindi prendo Eclipse che avevo già aperto sul mio DAO, yelp DAO, e ci aggiungo un metodo che in qualche modo posso copiare da get all business. Eh? Possiamo eh, chiamarlo public lista di stringhe. Non sto a fare un oggetto city perché poi in realtà la città non, è, non ha altri attributi rispetto a, a semplicemente il nome stesso, quindi posso tranquillamente usare semplicemente una stringa, get all cities, in cui farò la query che abbiamo appena visto che è testato su Aldi. Copia copia, incolla e sistema gli spazi ok, fatto questo, chiaramente il metodo procede sempre come tutti i metodi del DAO eh, prepariamo una lista di string come risultato uguale new, non string ma string array list e poi eh, volendo appunto possiamo tranquillamente copiare buona parte degli altri metodi sono tutti simili quindi io lo sto rubando no, dal metodo get all business che è qua sotto quindi apro connessione poi chiaramente ciò che faccio nel result set sarà diverso e poi eh, alla fine ritornerò il risultato, quindi qua dentro lo faccio poi a parte eh, connection.close return result, scusate non qua ma dopo una parentesi chiusa in cui c'è il catch SQL SQL exception e poi gestiamo l'eccezione questo connesso appunto cosa andava dentro qua ho mm, fatto un po' di forse facevo prima scriverlo ma alla fine eh, all'eccezione noi possiamo eh, se capita qualcosa, semplicemente segnalarlo. Io preferisco semplicemente non catturare l'eccezione, ma rilanciarla con un commento, così viene stampata nella console. Quindi, trovo new uh, runtime exception: exception in cui gli dico error in database e soprattutto stampo di passo l'eccezione non fate mai l'errore di stampare io ho lanciato un'eccezione voi potete anche scrivere sulla console eccetera ma non fate mai l'errore di non stampare o di ignorare questo messaggio perché altrimenti in fase di debugging vi trovate un messaggio del tipo errore nel database e non sapete in quale metodo si è verificato quale sia il messaggio d'errore e che cosa sia andato storto quindi diventa difficile, impossibile da, da debuggare in pratica okay? quindi l'eccezione se, se non la potete correggere nel codice almeno stampate, fate in modo che venga stampato scampata tutta l'informazione che vi serve allora eh, qui abbiamo questa query dove semplicemente dobbiamo estrarre le, queste siti e mettere nella lista quindi abbiamo result.add ehm, no result result, scritto lungo .add di result della colonna che si chiama siti Ok, quindi questo dovrebbe essere un metodo che mi dà le, una stringa, una lista con l'elenco di città sotto forma di stringa. Visto che c'era già un metodo, una classe testdao, eh, possiamo anche fare in fretta e dire, ad esempio, beh, qui facciamo un po' di query, ma poi noi possiamo aggiungere una query in più modificando il test, così verifichiamo subito che questo metodo funzioni eh, dao.getAllCities ci facciamo stampare la lista quindi provo a far run di questo test dao e vabbè, eh, fa la query di prima che verificava già che funzionassero i metodi di base e poi quest'ultimo stampa è l'elenco delle città che abbiamo appena calcolato okay? quindi a livello del DAO questo l'abbiamo fatto, bisogna portarlo su fino al controller quindi bisogna far passare questa informazione nel model quindi estenderò il model che per ora è un pochino magro eh, gli darò un altro metodo public met, um, lista di string get all cities E java.util.list e semplicemente potrebbe essere una istanziare il DAO, quindi Yelp DAO DAO uguale new Yelp DAO, e poi return dao.getAllCities. Questa è la, la soluzione più semplice. Cioè ogni volta che qualcuno chiede al modello. Uh, quali sono le città, qual è l'elenco della città il modello immediatamente chiama il DAO e si fa dare questo elenco um, rispondo alla domanda di Alessandro che mi, mi chiede sul, riguardo al metodo del DAO dice se anziché fare una throw exception facessi una print stack trace va bene comunque per, beh, per quello che facciamo noi può andare bene comunque perché in entrambi i casi abbiamo un messaggio sulla console e ci accontentiamo di quello Uh, il vantaggio lo trovo è che eventualmente a livello superiore, quindi il model, potrebbe eventualmente gestire questa eccezione, magari stampando un messaggio di errore più umano e non direttamente il trace sulla, sulla console mentre se invece fai la, la print stack trace, quel messaggio comunque va sulla console, e quindi non è possibile ormai l'hai stampato e quindi non è possibile in, in qualche modo nasconderlo se tu volessi avere un'interfaccia più, più ordinata nei confronti dell'utente, ma noi diciamo così, questo tipo di eccezioni dovrebbero saltare fuori solamente in, in debug se sbagliamo a scrivere la query, c'è un errore di sintassi, un errore di connessione quindi eh, non, non, ci, non, ci, non fanno parte della gestione normale dell'applicazione okay? eh, le eccezioni che dobbiamo sempre gestire sono quelle che coinvolgono le azioni dell'utente se l'utente clicca da qualche parte di sbagliato io devo fermarmi e gestirlo senza generare un'eccezione un, un problema di questo genere di, di query del database eh, il problema è che noi dobbiamo prima risolvere in modalità debug, quindi diciamo, presupponiamo che, che, che quando il programma è completo non si verifichino più e quindi non ci interessa gestirle ordinatamente ai fini del, dei nostri esercizi. Okay? Eh, allora, torniamo al modello e, e quindi una volta che ho questo posso tornare nella mia classe controller e chiamare questo metodo getAllCities del, del modello. Ehm, per, eh, popolare la tendina. Eh, noi ci stiamo, questo metodo, voi potete dire, non serve a niente, no? perché il, il controller non può direttamente chiamare il DAO? Ecco perché siamo, noi ci siamo dati la regola che il controller deve sempre comunque passare dal model per tutte le informazioni. Eh, il controller non sa se esiste il DAO, non sa come è fatto, eccetera, no? eh, a costo di scrivere magari qualche metodino in più. Allora nel controller io devo riempire quella tendina che si chiama Combo Box città, eccola qua. Eh, devo ovviamente ancora dire che di che tipo è questo, qual è il tipo di oggetto contenuto dentro la tendina, e noi sappiamo abbiamo deciso che siano stringhe, non abbiamo creato un oggetto specifico per la città. E, eh, e devo popolare questa, questa, questa tendina. Attenzione a non sbagliare, dov'è che posso popolare questa tendina? Io ho, il metodo, ho questi due metodi in fondo, un metodo initialize che viene chiamato automaticamente quando il controller eh, viene creato e poi il nostro metodo setModel che viene chiamato come da, da abitudine dal nostro codice entry point, adesso qui vado su entry point, eh, che eh, dopo aver creato l'fxml crea il modello e chiama il metodo setModel per collegare praticamente il modello al nostro controller mm? eh, l'unico posto in cui possiamo riempire questa tendina è in realtà il metodo setModel perché quando viene chiamato initialize il modello non è ancora stato creato cioè il metodo initialize viene chiamato di fatto qua quando faccio il load dell'fxml dell in quel punto viene creato il controller e viene chiamato initialize a questo punto il controller non conosce ancora il modello e quindi se noi provassimo a fare model.cosa otterremo null pointer exception. Quindi siamo obbligati ad aspettare un attimo che perlomeno il modello venga creato e venga passato al controller e quindi nel set model faremo tutte le informazioni di inizializzazione che al controller servono ma che può fare solamente conoscendo il modello, avendo le informazioni sul modello. Quindi qui a questo punto possiamo eh, tranquillamente riempire la tendina che si chiama uh, combo uh, città, get items, prendiamo la list, la collection di item della tendina e ci aggiungiamo add all uh, cities Ok. E questo dovrebbe essere sufficiente per popolare quella tendina con l'elenco delle città in ordine alfabetico. Per chi non ci crede lo possiamo provare, facciamo run e questa tendina contiene questo elenco. Okay? Chiudiamo l'applicazione, già che ci siamo possiamo riempire la seconda tendina con gli anni dal 2005 al 2013. Quindi che cosa può contenere questa tendina? Innanzitutto il tipo di dato. Il tipo di dato possiamo scegliere se usare integer come numero intero oppure year come la classe year della libreria java.time. Ma visto che rappresenta un anno io userei l'oggetto year che, che è fatto apposta. Quindi decido che la mia tendina combo anno conterrà oggetti tipo year. Dove ovviamente vado a importare java.time. E la popolo, torno sempre qua sotto, la popolo con eh, i numeri, da, con gli anni dal 2000, mi dimentico sempre, 5 al 2013. Quindi for int anno uguale 2005, eh, anno minore uguale 2013, anno più più, e per ognuno di questi anni Prendo la combo degli anni, prendo gli items, e dagli items aggiungo un anno, year.of Ricordiamoci che year è l'oggetto, year.of è il costruttore di un nuovo oggetto che parte dal valore numerico dei suoi componenti, in questo caso semplicemente dal numero dell'anno. E quindi abbiamo popolato questa tendina. Con eh, i, i valori degli anni, eh, sì, lo salvo. Con i valori degli anni, oltre che le città, con gli anni dal 2005 in poi. Eh, Giuseppe mi chiede, non sarebbe più corretto chiedere al database quali anni, compresi dal 2005 e il 2013, contiene il database stesso? sarebbe uno scrupolo in più, non sarebbe sicuramente sbagliato, eh, qui se io eh, diciamo così, faccio riferimento al testo, il testo è molto più semplice, mi dice guarda, dalla eh, posizione linea selezionare un anno dal, dal 2005-2013, questo è ciò che mi dice il testo, io mi sono attenuto al testo, eh, Giuseppe sta dicendo, sta dicendo eh, guarda che in realtà in quegli anni lì potrebbe darsi che ci, fosse, che ci sia un anno in cui non ci sono eh, revisioni e quindi quell'anno lì non avrebbe senso selezionarlo nella, nella tendina eh, è uno scrupolo in più, che se vuoi puoi farti, poi magari l'utente rimane un po' stranito dal fatto che vede degli anni e ci sono dei buchi in mezzo e non capisce perché, però eh, si potrebbe benissimo fare, sarebbe una complicazione complicazione, diciamo così, una, uno scrupolo in più che non è richiesto però in questo testo. Attenzione che noi qua ehm, selezioniamo l'insieme degli anni ma non abbiamo ancora fatto nessun calcolo sulla base della città, eh, quindi ci sono degli anni in cui in alcune città sono a zero, anni in cui altre città sono a zero eventualmente, quindi a priori tu dire, un anno in cui nessuna delle città abbia nessuna revisione mh, è abbastanza improbabile come caso, non so se per caso hai fatto l'acquirito e è saltato fuori ma... Eh, mi sembra un caso molto, molto improbabile invece se uno dicesse no, una volta che ho scelto la città vado a prendere gli anni in cui quella, in quella città ci sono delle revisioni questo avrebbe molto più senso però me, me lo dovrei agganciare diciamo all'evento di cambio della tendina, quindi all'onection della prima tendina tutte le volte che cambio il valore della prima tendina rivado a ricalcolare gli anni della seconda tendina ma tutto questo non è richiesto Quindi ricordatevi, la regola d'oro è cercate di fare la soluzione più semplice possibile non complicatevi la vita se non è necessario okay? eh, non c'è nessuno che vi batte le mani se avete fatto una soluzione più, più complicata di quella che era richiesta l'importante è che, eh, che faccia ciò che è stato richiesto possibilmente bene mm? eh, quindi tra due opzioni scegliete sempre quella che vi semplifica la vita mm? ok, il punto A l'abbiamo finito, direi per all'utente di selezionare le prodotti tendine e queste cosette qua quindi io per semplicemente tranquillità mia faccio un piccolo commit e eh, qui ci sono un po' di cose questo è che l'ha fatto, non lo so, cancelliamolo eh, fxm control, DAO, yaddao, dbconnect ok punto 1a siamo nel branch giusto, sì, branch soluzione, ok, quindi posso farlo. Ok, passiamo al punto 1B. Punto 1B ci chiede di creare il grafo, eh, in cui i nodi siano tutti i locali commerciali presenti nella città selezionata, C, e per cui esistono delle recensioni nell'anno specificato eh, quindi qui dobbiamo andare a personalizzare quello che è eh, l'elenco dei, dei business eh, selezionando solamente quelli che, sono, che contengono delle recensioni nell'anno nell specificato quindi dovremmo eh, probabilmente implementare anche qua una nuova, una nuova query che ci permetta di estrarre no, questa informazione quali sono i business nella città selezionata e per cui esistono delle recensioni nell'anno specificato? Allora, io posso eh, provare a scrivere una query che vada a cercare select eh, asterisco from business. Mm? Innanzitutto della città specificata, quindi where city uguale, non so, mettiamo phoenix perché mi sta simpatica, e quindi abbiamo il primo filtro, cioè non estraiamo tutti i business ma solamente quelli di una certa città. In più aggiungo un secondo vincolo che eh, il... Eh, come si dice... il il business, il locale, abbia, abbia almeno una recensione nell'anno specificato. Allora, questo si può fare in tanti modi diversi, si può fare con una join, eh, eh, a me, quando ho diciamo, pensato di risolverlo, mi è venuto in mente di risolvere con una query data semplicemente. Quindi, eh, and, faccio una, una sottoquery in cui calcolo il numero di recensioni, è maggiore di zero. Okay. Numero di recensioni di quel locale con quella, eh, in quell'anno quell e quindi questo numero di recensioni sarà una sottoquery. Quindi fatemelo fare così, Ops. vado a capo un po' malamente, ma almeno riesco a far sopravvivere questo commento. Quindi, il numero di recensioni qual è? Anche qui faccio una sottoquery, select visto che mi serve solamente il numero faccio un count from, di che cosa? delle recensioni, reviews ok, where uh, allora, dove ovviamente siano recensioni del nostro locale quindi uh, business.id .id sia uguale a reviews punto business id quindi stiamo parlando di recensioni del locale che abbiamo selezionato nella query esterna and, uh, and e, si, e la, la città ovviamente è già impostata da, da sopra da, da, dal business e, e, e l'anno però queste review devono essere solamente nell'anno uh, si chiama io credo come si chiama la colonne in reviews si chiama, ah no c'è una review date quindi devo prendere solamente l'anno di review date uguale, che ne so, 2005 Ma no, prendiamo quello del, del, del testo visto che c'è un esempio proprio su Phoenix prendiamo lo stesso anno andiamo giù giù giù giù giù eh 2005 sì Okay. Quindi qua, se, qua sotto sto estraendo solamente le review del 2005 di questo business, conto quanti sono, e se questo conto è maggiore di 0, allora eh, se questo business risulterà selezionato. Proviamo a vedere se funziona, esegue SQL, lui mi ha dato 28 business diversi, che sappiamo che dovranno essere i vertici del grafo. Se io vado a vedere negli esempi della soluzione, con Phoenix 2005 il grafo mi, mi dava proprio 28 vertici, quindi sembra che la query sia giusta. Vediamo se la query funziona, io provo a cambiare l'anno, 2006, ok, questo numero adesso sono 279, cambiano tantissimo di anno in anno, chiaramente, quindi facciamo attenzione quando facciamo le nostre prove, 2007 ce ne sono 952, eccetera, eccetera. Okay? quindi lasciamolo sul 2005 sappiamo che non è tanto grande e questa è la query che vogliamo fare um, l'ultimo punto è che queste business sono stampati in ordine casuale ovviamente come vengono fuori dal database uh, mentre, mentre la query è aperta mi chiedo ha senso o mi serve avere un ordine specifico con cui questi business vengono ritornati Beh, ovviamente business ID non mi dice nulla come, come campo, ma eh, vediamo un po' il testo cosa mi chiede di fare più avanti. Più avanti dovrò avere una tendina che contiene tutti i locali. Ok? E quindi magari, visto che questa tendina conterrà tutti i locali, mi converrà mostrarli in ordine alfabetico. Mi servirà dopo, mi servirà per il punto 2, però già che ci sono, già che ho diciamo, la query aperta, non mi costa nulla qua in fondo aggiungere un order by by, uh, city, As crescente, non city, stupido, il nome del locale, si chiama business name, business name, ok, quindi business name, vedete, a America, a barrio, caffè, eccetera, eccetera, Giovanni mi chiede se computazionalmente è più nervosa una sottoquery o una join eh, dipende da molti fattori eh, diciamo che il, il motore di ottimizzazione del database dovrebbe essere in grado di fare le trasformazioni necessarie per poter, eh, diciamo così, eh, risolvere la query nel modo migliore possibile. Adesso qua si tratta di capire se, se l'ottimizzatore è abbastanza intelligente da capire che sto facendo un count maggiore di zero e quindi mi interessa alla fine solamente sapere se ci sono delle righe oppure no. Eh, con la join, eh, chiaramente sto, devo fare una join con un group by. Eh, e quindi le righe che non hanno recensioni, diciamo così, automaticamente vengono filtrate. Eh, forse, in questo caso, forse la join può essere più effici efficiente, ma bisogna anche vedere quali sono gli indici che sono stati definiti in queste tabelle per le chiavi esterne, essenzialmente la review, sarà una chiave esterna su business ID, che in questo caso viene usata comunque nella sottoquery, nella join verrebbe usata a livello di join. Però, devo dire, qui stiamo parlando di query che sono 0,3 secondi, anche nei casi in cui, quando abbiamo visto magari gli anni più, in cui c'erano più 2013, no, magari, ha più revisioni, no, 2012, perché 13 2013 secondo me non è completo, per quel senso di meno, C'è sono 3.300, eh, diciamo così, business, e la query ci mette comunque 0,3 secondi, quindi diciamo che non, non mi pongo il grosso problema no, di, di complessità in questa query, che comunque ha una complessità tendente a lineare, così a occhio, okay? eh, quindi ehm, so, vanno bene entrambe le soluzioni, mi sembrano abbastanza paragonabili, eh, se uno volesse no, eh, saperne di più, potrebbe, giusto a livello di, dov'è che è finito, Vabbè, non mi ricordo, ma mi sembra che se voi prendete una query e ci mettete davanti la parola explain… Uh, il database, anzi come risultato, vi fa vedere non il risultato della query ma il piano di esecuzione della query. Quindi lui dice guarda la query primaria uh, lo, uh, usa where, usa l'ordinamento degli elementi, stimo che abbia 112.000 righe, e poi c'è una sottoquery una sotto che usa, vede, qua, usa le chiavi esterne, business ID, e la usa, pensa, prevede di usare questa per quanto riguarda l'implementazione della query. Quindi qua dentro ti dice eh, essenzialmente qual è la sua strategia con cui, lui, eh, con cui il database pensa di implementare questa query. Quindi uno può provare query diverse, va a vedere le strategie, eh, prova i tempi, se gli interessano le prestazioni, eh, chiaramente può, ha lo strumento per capirlo. Eh, L'importante è che non ci sia scritto da nessuna parte eh, che lui fa una scansione completa, perché a questo punto ci sarebbe scritto un full scan da qualche parte anziché using where ci sarebbe scritto full scan eh, Allora vuol dire che stai scandendo un'intera tabella senza usare nessun indice di appoggio e questo chiaramente rallenta le, le operazioni eh, questo vale sempre no? davanti, mettete explain davanti a una query e lui vi fa vedere il piano di esecuzione calcolato eh, dunque Nicola mi chiede in questo caso non è necessario fare un group by eh, no in questo caso avendo fatto una sottoquery, questa sottoquery sotto, okay, ehm, seleziona, prima di tutto seleziona l'anno, quindi seleziona un sottoinsieme con queste condizioni, un sottoinsieme di, di review e poi fa il conto. Mi serve un numero solo. Eh, praticamente questa sottoquery viene concettualmente, poi l'ottimizzatore del database è più furbo, ma concettualmente viene eseguita una volta per ogni business. Quindi per ogni elemento della, della riga su, eh, esterna. Quindi praticamente noi facciamo select asterisco from business, tutti i business, per ciascuno di questi lanciamo questa sottoquery e che se questa sottoquery mi dà un numero maggiore di zero, allora questa riga di business la teniamo, altrimenti la buttiamo via. Quindi in questo caso non serve fare group by. Se avessimo fatto invece una join, invece sì, avremmo dovuto raggruppare per business, perché nella join avremmo avuto un business replicato tante volte quanti sono le sue review e poi per contare avremmo dovuto accorparle eh, in, eh, eh, raggruppando per business in modo da fare il conto di tutte le review di quel business mm. eh, Lorenzo, una in poteva andare bene comunque? Eh, sì, avrei fatto un select distinct business id e poi avrei fatto and business id in questa, questa qui candidata certo, un altro modo per non fare maggiore di zero farsi nella sottoquire l'insieme di tutti i business ID che mi interessano, quindi sono dell'anno giusto eh, scusa, di review ID non di business ID, il numero di review ID eh, quindi l'avrei potuto, potuto anche fare così eh, allora rispondiamo anche ad Alessandro che ci dice, guarda io ho fatto questa query qua e mi chiede se è giusta allora, magari scriviamola un po' meglio. Allora, Fax, Reviews, Business ID. E questo però cosa mi dà? Mi dà l'elenco eh, di tutti i business con tutte le loro review insieme. Ok? A me però eh, interessa solamente l'elenco di business non mi interessa tutto, cioè, um, dico in altro modo se io lo ordino per business ID vedete che lo stesso business ID lo stesso business ID compare più volte se ha più review io però poi nel mio grafo lo devo avere una volta sola quindi in realtà questi campi qui li dovrò collassare eh, raggruppare in uno solo e quindi buttare via no, tutte le informazioni che che sono relative alla review che in realtà non mi servono quindi in questo caso dovrò fare ad esempio un group by uh, business, .business e nell'asterisco riportare solamente le informazioni che arrivano dalla tabella business perché la tabella review in realtà non mi serve e quindi uh, help.business Ah, l'ho chiamata B, scusate. B. Ok. Quindi in questo caso abbiamo le, le nostre 28 righe, come al solito, eh, in cui ho collassato tutti i business identici, tutte le coppie business review collassate solamente nell'elenco della business perché le review non mi servono più. Uh, Cori mi, mi dice non ba, perché mi fai un count quando a me è sufficiente che, che questo esista uh, eh sì però uh, la sottoquery mi deve ritornare un valore allora uh, io controllo che il count sia maggiore di zero che è un modo per verificare se esiste almeno una review l'altro modo che era, era di fare con la, con la join in cui automaticamente le, re, eh, le business che non hanno nessuna review non compaiono nemmeno nell'output dei risultati ehm, quindi ci sono vari, vari modi no? quindi a me il primo che era venuto in mente era quello con la sottoquery si poteva fare con la, con la join che forse era più rapido ecco tra l'altro se guardiamo, eh, fatto con la join il tempo di esecuzione è praticamente lo stesso eh, rispetto all'altro caso quindi è, è probabile che il database sotto sotto, sotto stia facendo le stesse cose Um, non converrebbe calcolare anche la media delle recensioni in questa query um, sì, no, forse mm, ne parliamo tra un attimo una buona domanda uh, Giorgia mi dice l'ho fatto come Alessandro ma anziché fare group by ho fatto un select distinct, è uguale? Um, non mi piace tanto perché innanzitutto uh, select distinct business id ti restituisce solamente i business ID mentre a noi serviranno poi anche i nomi almeno il business name ci serve ok? quindi dovresti fare almeno un distinct di più campi ehm... in questo caso si può, sì, potrebbe andare bene lo stesso nel senso che io vado a estrarre solamente alcune colonne e di queste colonne impongo un distinct e quindi praticamente sto buttando via eh, tutti i duplicati e tutto e tutte le altre colonne, diciamo che la cosa chiave è ritornare solamente le colonne della tabella business e non quelle della tabella review in modo da non avere delle replicazioni dello stesso business tante volte quanti sono i review. Quindi, appunto, fare con la distinct di un sottoinsieme delle colonne, fare con group by di un sottoinsieme di una colonna chiave. A me piace più group by perché lavoro sulla chiave, però, diciamo così, il risultato è lo stesso. Quindi, probabilmente la join veniva più naturale. È indifferente, no? Vanno, diciamo, come vedete il risultato è lo stesso, il tempo di esecuzione è lo stesso, la prima che vi viene in mente all'esame che siete sicuri di far giusta va bene, ecco, non c'è nessuna preferenza per un tipo di query piuttosto che un'altra e Giorgia poi dice poi io ah, decido di lavorare di più sul lato Java quindi anziché farti restituire solamente gli oggetti business no? Giorgia ci dice ho creato un ID map per prendere i business con quell'id no? e sta rispondendo alla mia osservazione che se fai select b. Business ID, hai solamente gli id e ti mancano tutti gli altri dati allora lei ha detto ma visto che nel DAO avevo già il metodo che mi dava tutti i business completi allora mi faccio probabilmente chiamo con il metodo del DAO, mi salvo tutti i business e poi con questo secondo metodo prendo solamente gli ID dei business che, che corrispondono ai criteri selezionati dalle tendine e poi con la identity map vado a pescare i singoli elementi certo, arrivi sicuramente allo stesso risultato, forse lavori un pochino di più, ecco, perché è tutto sto codice Java che deve andare a pescare gli elementi ma sicuramente arrivi al risultato ricordate che la metrica principale no, in fase d'esame è il tempo che ci mettete per arrivare a una soluzione che per voi è giusta, che è giusta e quindi siete sicuri di arrivarci, quindi scegliete la strada che preferite veramente. Ehm, ok, quindi se trovate quella... Eh... Ok, quindi noi abbiamo fatto quello che... Eh, il, primo, il, primo, il primo punto, cioè... Eh, i nodi, i vertici del grafo questa qui ci dà i vertici ah, no, aspetta un attimo, dobbiamo ancora fare il metodo del DAO eh, il metodo del DAO che stiamo per scrivere ci darà no, i vertici del grafo e poi dovremo pensare agli archi eh, che sarebbe poi il punto C okay? allora cominciamo a, a sistemare il punto B e sul punto C riprenderemo la domanda che ha fatto Giuseppe eh, sul, sul calcolo della media della recensione perché qui c'è effettivamente un ragionamento da fare che può essere utile um, allora andiamo avanti adesso basta chiacchiere, apriamo il DAO e dobbiamo fare un metodo che vada a estrarre non tutti i business ma solamente i business di una certa città, di un certo anno allora io di nuovo spudoratamente copio il metodo get getAllBusiness che c'è già, è già fatto ringraziamo Alberto che l'ha già fatto e, e lo, lo, lo modifico in business by city and year in cui gli passerò ovviamente come parametro la città e come secondo parametro l'anno year vuole ovviamente java.time E eh, la vera differenza è che al posto di questa query, banale, di una riga, eh, dovrò mettere una delle query su cui abbiamo discusso finora. No? Metto la mia solo perché, ma non, eh, come abbiamo visto, una qualunque delle altre che abbiamo discusso andrebbe altrettanto bene. Dove però ovviamente al posto della città Phoenix ci mette un punto interrogativo poi ho sempre i fine linea, questa cosa qui la odio tanto tanto, e poi l'altro punto interrogativo ce l'avrò dove compare l'anno, punto interrogativo maggiore di 0 order by ehm, poi a questo punto new array list, il resto è praticamente uguale, nel senso che vabbè dovrò ovviamente impostare, prima dell'execute query devo impostare i parametri quindi statement il primo parametro è una stringa, setString di primo parametro city ok, city è il parametro che questo metodo dovrà ricevere e va a sostituirlo qua il secondo parametro è l'anno che va sostituito qua e quindi lo imposto, statement.set, a questo punto è un intero, secondo parametro, eh, l'anno, che è un oggetto di tipo IR, quindi devo trasformarlo in intero, posso prendere il getValue, che mi ritorna il valore numerico dell'anno. E quindi a questo punto dovrei poter fare la query, eseguire la query avendo impostato questi due parametri, e il resto è tutto uguale perché mi crea semplicemente la lista di business andando a pescare tutti i campi. Eh, All'esame avremo sempre dei metodi DAO simili già fatti fin dall'inizio, molto spesso sì, cioè, almeno per le classi principali, anche perché così vediamo il metodo test DAO che potete usare subito per vedere che tutto sia a posto col database. Eh, tutto a posto col database, eh, la password è giusta, avete caricato il db bene, eccetera. No? Quindi all'inizio faccio un test DAO che richiama questi metodi che semplicemente sono un select asterisco e, e così come c'è già fatto l'oggetto business no? con, tutte le varie, con tutte le varie proprietà, visto che è una cosa diciamo così, a, a intelligenza zero fare questi meccanismi, non, per non farvi perdere troppo tempo tendiamo da, già a darvi questi oggetti fatti. Tenete presente che appunto negli appelli d'esame... 50% degli appelli capiterà esattamente questo database e quindi vi daremo esattamente questo test DAO e questo DAO di partenza, okay? con già questi oggetti. Ci stiamo allenando su questo database perché poi è, è uno dei due che troveremo negli appelli di quest'anno. Okay? Così la difficoltà non sia andare a scrivere diciamo così, gli oggetti per il database, ma sia effettivamente lavorare sull'algoritmo. Questa correzione è, è registrata, certo, come tutto. Uh, ok, andiamo avanti, quindi questo metodo qui, getBusinessByCityNear, uh, l'abbiamo implementato, speriamo che funzioni e per, diciamo così, avendo fiducia in noi stessi, proviamo a farlo direttamente, a richiamarlo direttamente dal model, dove verrà chiamato ovviamente dal creaGrafo, um, public, uh, per ora mettiamo void, poi vediamo se ci serve qualcosa, crea grafo allora, il creagrafo dovrà ri ri ricevere la città e l'anno mm? che sono quelli che abbiamo estratto dalle tendine del controller ovviamente no? da time. allora cosa deve fare questo creagrafo? Beh, eh, deve creare innanzitutto l'oggetto grafo e poi metterci dentro i vertici mm? quindi eh, che tipo di grafo mi serve? Allora, il testo mi dice di creare un grafo semplice, orientato e pesato. Ok? Eh, quindi è un grafo. Innanzitutto lo dichiaro, private graph, grafo, e grafo lo faccio importare da jgrapht, e lo inizializzo, dis.grafo, uguale new, allora, mi serve un grafo semplice, orientato, mi pare che si chiami Default Directed Weighted Graph. No, un grafo default, cioè semplice, orientato, pesato. Questo grafo, eh, scusate, avevo dimenticato di specificare quelli che erano i generics, i generics sono il tipo di vertice, business. E' il tipo di arco che è un arco orientato, quindi default weighted, graph, weighted edge. Quindi questo grafo lo creo con questi, aggiungiamoli per chiarezza, eh, e il parametro del costruttore del grafo è ovviamente la classe dell'arco, default weighted edge.class. Ok, poi ehm, una volta che ho creato il grafo eh, tra simple directed weighted graph e eh, mi stai dicendo Giovanni che ho usato un simple directed weighted graph anziché un default directed weighted graph, eh, onestamente non mi ricordo la differenza Forse era allora default è che non me dice. Default prevede il loop. Allora, allora è più corretto simple. Grazie. Sono stato pigro, non sono andato a guardare sulle slide o sulla documentazione. Ci ho giocato con l'autocompletamento ma in realtà ho pescato quello sbagliato grazie, meglio simple giustamente se default prevede i loop è meglio un grafo simple che esplicitamente li vieti ok, uh, i vertici adesso magari possiamo memorizzarci una lista di business dentro il modello fatemela chiamare vertici così mi ricordo che andiamo a, uh, a, a, a leggere dal DAO, quindi dopo che ho creato il grafo vuoto, creo il DAO e chiedo al DAO di riempirmi la lista dei vertici col mio metodo get business by city in string, in cui gli passo la city che ho ricevuto e l'anno che ho ricevuto. E una volta che ho questa collection, posso aggiungere i vertici al grafo. Quindi possiamo avere un this.grafo, scusate, è sotto graphs, graphs. Add all vertices di this.grapho, this.vertici. Dis.vertici This. è l'elenco dei vertici che ho memorizzato sotto forma di lista, voi potreste dire, ma non ti serve, perché basta che tu vada a prendere dal grafo il vertex set e trovi esattamente gli stessi business. Sì, certo, però se li estraggo dal vertex set mi vengono fuori disordinati, perché vengono fuori da un set La lista mi può tornare utile perché magari mi serve eh, ordinati in ordine alfabetico, noi avevamo messo, credo, un order by dentro uno stack query Ok? E quindi così li mantengo in una lista e li mantengo nell'ordine voluto Ovviamente i vertici di questa lista e il vertex set del grafo ovviamente conterranno gli stessi business, ma proprio gli stessi oggetti di tipo business Ok? Um, ok non ho saltato la domanda Alessandro stavo aspettando il momento per rispondere um, ok se tutto va bene a questo punto abbiamo creato il grafo almeno i vertici quindi abbiamo risolto il punto B magari se cosa facciamo? risolviamo una string e ci aggiungiamo un bel return di un messaggio string.format che dica grafo creato con percento di vertici e percento di archi, barra n, e gli, così gli metto dentro il numero di vertici che sono this.grafo.vertexset.size e il numero di archi che sono this.grafo.edgeset.size e così questo messaggio che sto ritornando dal model faccio ancora un passo in alto sul controller dove finalmente ho il metodo crea grafo che è qua dove dovrò estrarre la città da che cosa dalla um, combo della città.get value dammi l'elemento selezionato eh, l'anno che l'estrago dalla combo anno get value. Devono essere entrambi diversi da null, quindi se per caso if city uguale null oppure anno uguale null allora non faccio niente txt result append text parametri obbligatori poi posso migliorare la diagnostica scrivendo bene che cos'è ma per rapidità mi accontento di un messaggio generico potrei scrivere errore generico, errore generico nel portale ma poi dopo vi arrabbiate ehm se siti hanno e, e questo è il vantaggio di avere ad esempio una tendina che contiene un oggetto l'oggetto hanno e non un numero intero perché a questo punto o è null vuol dire che l'utente non l'ha selezionato o se l'ha selezionato è sicuramente uno di quelli che gli ho messo dentro la tendina quindi non devo fare altri controlli dell'errore se tutto va bene a questo punto posso fare eh, message messaggio di risposta dal model.creagrafo siti hanno Parametri sono già giusti e poi posso stampare questo messaggio txt result.append append text msg così almeno riusciamo a vedere qualche cosa. Ok? Ehm, allora riproviamo a lanciare l'applicazione. Qui dobbiamo, abbiamo scritto tre, tre metodi diversi, uno nel DAO, uno nel MODE e uno nel CONTROL, quindi c'è da aspettarsi che magari qualcosa non funzioni al primo colpo, non spaventiamoci, prendiamo il nostro finish del, 2015, del 2005, perché ormai siamo affezionati, 2005, crea grafo, infatti qualcosa che non va è saltato fuori, null pointer exception, eh, perché vertici è null. E questo è qua dentro, add all vertices, vertici e null. Ah, qui siamo dentro graphs.class, attenzione, il modo del 27. Uh, vertici e null, e quindi probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa. Result.add, return result. perché vertici sia nulla, torniamo nel, nel model Scusate. Eh, quindi l'errore è qua perché mi dice dis.vertici è nulla, va bene, dis.vertici l'abbiamo appena calcolato dal DAO guess business by city and year eh, perché questo sia nulla lo possiamo vedere mettendo, mettiamo un breakpoint qua per facilità Quindi facciamolo eseguire, Phoenix, dov'è? P2005 crea grafo. Ok, a questo punto arrivo a questo breakpoint. Dove ho siti, che vale Phoenix, anno, che vale 2005. Se provo a eseguire la riga, ah ho già un'eccezione qua. Avevo, mi ero concentrato sull'eccezione che era saltata fuori per ultima, cioè i vertici erano eh, null, ma in realtà facendo passo passo mi sono accorto che c'era un'eccezione prima che dice could not set parameter position to, il valore era 2005. Quindi il problema è nel DAO dove c'è il setint, allora torno nel DAO, setint 2, anno.getValue, could not supplement position 2, value è 2005, e allora che problema hai sul 2000? Perché se 2005 ti year review date uguale no no lo vedo come secondo e poi altre cose non dice questo è l'errore could not set parameter position 2 quindi il sì, ti l'ha fatto e il 2 no il suo valore era 2005. curioso c'è il punto relativo. c'è qua secondo è qua sto guardando scusate questo l'ho risolto ieri l'ho risolto esattamente in questo modo e funzionava eh. Statement SQL, set int, set string 1, city, setting 2 hanno Set int, sì, review date uguale punto interrogativo. Could not set parameter position 2 perché caro mio, non, non lo vuoi fare un.getValue restituisce un int un.getValue restituisce un int che è proprio quello che volevo perché questo sto, sto usando il metodo year che mi restituisce un intero allora qui scusate il commento che non va perché ho tolto gli allora, date un premio a Mario, eh, giustamente, perché la query mia finisce qua, perché ho tolto gli a capo e quindi il commento va da trattino trattino fino alla fine della riga, qui è tutto su una riga sola, e quindi certo, nella versione che avevo ieri non c'era il commento ovviamente, perché l'ho fatto per me stesso. Quindi il problema era che c'era il commento dentro la, la, la query, ma quando andando a capo il commento finisce a fine linea. Quando io ho cancellato gli a capo, ovviamente il fine linea non c'era più, e quindi il commento andava da lì fino alla fine della query. Ok, adesso dovrebbe... Sono quelle cose in cui puoi andare avanti... Ok. Ho creato quindi il grafo con 28 vertici e 0 archi, a questo punto se cambio vedo che cambia il numero di vertici, ritorno al 2005 ritorno a 28 vertici. Fate sempre questa prova, che se un numero poi ne metto uno più grande e poi torno a quello più piccolo, possa tornare a quello più piccolo. Se, se tornando al 2005 avessi ancora avuto 2500 vertici vuol dire che mi ero dimenticato di ripulire qualche dato precedente. Noi abbiamo due dati nel model che sono il, il grafo e la lista di vertici. Okay? Uh, entrambi, ogni volta che chiamo crea grafo, li riscrivo da zero. Quindi devo fare attenzione a non, a non avere mai, diciamo così, una, quando ricreo il grafo, diciamo così, non avere mai dei dati che arrivano dall'iterazione dall precedente ma devo sempre fare attenzione a ricalcolare con i parametri nuovi, perché altrimenti rischio di aggiungere vertici a un grafo vecchio o, oppure non togliere quelli che non servono più, ok? okay. Um, quindi prima, il punto B funziona um, parliamo del commento di Alessandro che ha chiesto un po' di, un po di tempo fa ma perché non hai fatto una um, una identity map Qua sui vertici Cioè Mi stai dicendo Guarda che già che fai tutto questo lavoro Col, col DAO Passa anche un identity map Così questo eh, metodo del DAO Ti eh, popola anche la, la mappa che, ti può servire più, che forse ti può servire più avanti ehm, Sì forse può darsi Non lo so okay? Allora io a questo punto posso dire eh, O mi calcolo Già eh, fatemelo dire in un altro modo, perché devo spendere del tempo e del codice in più per fare questa mappa se non sono, sicuro, se non sono ancora sicuro che mi servirà? No? Eh, per come l'ha scritto lui, eh, per come l'ha scritto Alessandro, non voglio fare il processo alle tue parole, mi ma diceva, ma non conviene passare un sottointeso? così tanto ce l'ho già, se mai mi dovesse servire? Sì, non posso dirti di no, però se poi non ti dovesse servire, hai fatto il lavoro in più. Okay. Ci avrei perso quei 30 secondi, quei 2 minuti, scrivere righe di codice in più. Tempo di debugging in più perché devi controllare che funzioni, e poi magari non la usi. Allora, io preferisco andare in modo, però è una preferenza personale in modo incrementale. Questo so che mi serve. Se poi mi accorgessi che mi dovesse servire anche un ID map per andare a pescare i vertici, faccio in fretta ad aggiungerla. Ma su un codice che già funziona. Cioè, a me quello che. Um, Diciamo così, dal momento in cui io testo il programma, funziona, poi comincio a scrivere del codice. Ogni linea di codice che scrivo in più è un gradino di ansia in più che mi sale, fino a quando non riuscirò nuovamente a testare il codice. E allora riporto, riporto l'ansia a zero perché vedo ok, adesso funziona. Quindi io come metodo di lavoro cerco sempre di fare dei passi relativamente piccoli e eh, testarli subito. Poi funziona, ok, aggiungiamo un altro passo. Uh, già il passo che abbiamo fatto prima, di... ma qui un pochino l'ho fatto anche per cercare di velocizzare le cose, a torto perché come sempre quando cerchi di fare le cose in fretta le fai male, il problema di, questa, di questo commento, me ne sarei accorto subito se avessi aggiunto una riga al test DAO, okay. scrivo un metodo nel DAO, aggiungo un test e lo vedo subito, mi sarei accorto subito dell'errore e quindi l'avrei in realtà corretto molto più in fretta. Mm? Uh... Quindi, avendo fatto sia il metodo DAO che il MODE che il model, che controller e poi solo testarlo, avevo un livello di ansia più ampio. Eh, eh, quindi, non mi sentivo no? di complicare più del necessario, dell'indispensabile, i in metodi che stavo costruendo. Okay? Quindi, eh, va benissimo l'idea della mappa: se ci serve, l'aggiungiamo. Se no, mh, solo aggiungerla per buona misura, per non si sa forse, mi sembra, mi sembra mh, inutile. Eh, poi però appunto se, se, vi, se vi esce dalla dita eh, va bene non è, non è sicuramente sbagliato poi magari ci accorgiamo che ci serve come dire io non ci sono ancora arrivato alla fine dell'esercizio però sempre ecco io ciò che vedo faccio questo commento perché lo vedo poi nei compiti soprattutto da parte di studenti che magari hanno delle difficoltà a finire l'esercizio no? quelli che diciamo, studiano per il 18 o giù di lì eh, ce ne sono eh, li vedi che cercano di impostare le cose nel modo più ricco possibile allora tutte le volte che faccio una query cerco di fare la select più complicata possibile per avere tutti gli archi in un colpo solo cerco di fare l'identity map sempre per... perché qualcuno ha detto che è giusto farla perché no, non è vero no. se la fai se ti serve altrimenti stai solo complicando il tuo codice e se già hai delle difficoltà magari a gestire un codice più semplice eh, figuriamoci in un codice più, più articolato ok? quindi come sempre, siete liberi di fare ciò che volete, ma non aggiungete complessità se non vi serve. Eh, Giorgio mi fa un'altra domanda. Eh, perché creiamo due oggetti DAO nel model? Perché ogni metodo di fatto se lo crea, se gli serve. Quindi questo metodo getAllSit gli serviva e ha creato l'oggetto. Quest'altro metodo vi serviva e si è creato l'oggetto. Um, voi potreste dire, ma no, possiamo creare un oggetto DAO unico nel costruttore del model. Sì, se vuoi sì, in realtà la creazione di questo DAO è un'operazione a, a tempo zero, perché il DAO non ha un costruttore, okay? è una classe fatta solo di metodi, non ha né variabili locali, eh, distanza né costruttore e quindi di fatto creare questo oggetto non, non usa memoria e non usa, e non usa tempo di esecuzione perché non fa nulla, semplicemente è un contenitore di metodi se fosse un altro linguaggio di programmazione e non Java sarebbe semplicemente un elenco di funzioni che chiamiamo quindi creare l'oggetto non, non crea nessun overhead computazionale in pratica perché non c'è un costruttore che deve fare del codice, non ci sono delle variabili private da inizializzare e così via però, se lo volete mettere direttamente nel costruttore del model, assolutamente non cambia nulla. Non ha stato dentro il DAO, quindi lo posso prendere e buttare via quando voglio. Ok, eh, qui possiamo dichiarare concluso quindi il punto B, giusto? Che ci chiedeva di creare, che ci parlava degli, dei, degli archi, della creazione del grafo e dei suoi vertici mentre poi il punto C sarà sugli archi, e allora ci parliamo, ne parliamo, quindi facciamo fare un commit di ciò che abbiamo fatto finora, e lo chiamiamo eh, punto 1B. No, mm? Ok, arriviamo alla parte più sugosa, che sono gli archi gli archi nel punto 1C, e dove mi vado anche a recuperare la domanda che non mi ricordo più si chiamava Giuseppe Giovanni, ma l'aveva fatto eh, tempo fa, sul, per, no, Giuseppe eh, sul calcolo della media delle recensioni, cioè quando è che la calcoliamo questa media. Allora, seguiamo prima il testo e poi facciamo due ragionamenti. Eh, per ogni coppia di locali devo, devo calcolare la differenza tra le medie delle recensioni, dei due locali, nell'anno specificato, chiaramente. Quindi ho due locali, chiaramente, della stessa città, eh, dati questi due locali, ciascuno avrà delle recensioni con un valore medio, l'altro avrà delle recensioni con un valore medio, e faccio la differenza tra questi due valori. Mm. Ci sono due strategie per fare questa cosa, eh, proprio perché i due valori che devo sottrarre dipendono solamente l'uno dal primo business e l'altro dal secondo business. Allora io posso fare un'operazione che era quella che aveva in mente eh, Giuseppe Di dire ma io quando sto leggendo i locali posso aggiungere un campo a questi locali Che contiene già la media delle recensioni di quel locale in quell'anno Poi quando dovrò creare gli archi, semplicemente ho già tutto ciò che mi serve Perché andrò a prendere tutte le coppie di archi, con due cicli annidati E avrò un campo get media recensioni Faccio le sottrazioni e decido se mettere l'arco, con che peso, eccetera, eccetera. Ok? E va benissimo. In questo caso perché? Perché semplicemente la conoscenza dell'arco dipende solamente da, un valore, da due valori dei due, dei due vertici, quindi li posso precalcolare prima, e sarebbe sicuramente una buona idea. Um, altrimenti, se non ci accorgiamo di questo se non ci accorgessimo di questa proprietà, di questo dettaglio che in questo esercizio capita eh, potremmo eh, fare la, la via classica, cioè faccio una query in cui vado a estrarre fuori per tutte le coppie di, di locali e vado a estrarre quello che è la, la, il valore medio e faccio la sottrazione tra questi valori medi, tra questi valori medi. possiamo andare diciamo così, in entrambi i modi Okay. Eh, giusto per chiarire il modo 1 chiamiamolo soluzione Giuseppe è, prevede di aggiungere un campo all'oggetto business che, che contenga la, eh, la media dei voti e questo campo lo andiamo a popolare direttamente dentro il metodo del DAO che si chiamava quello col nome lungo set business by city and year eccetera eccetera qui ci sarà in questo non sarà semplicemente un select asterisco ma dovremo aggiungere anche una media il calcolo di una media allora in questo caso questa query fatta con la sottoquery non, non funziona più bene eh, dovrei passare alla versione fatta con la join o, o cambiarlo in modo diverso però al di là di quello allora aggiungo anche quest'altro campo e lo restituisco quando vado a creare il nuovo oggetto. Poi creo, una volta che ho creato il grafo, quindi nel model, semplicemente potrò fare un, lo scrivo come, come ipotesi, ok? Nell'ipotesi di la media calcolare la media recensioni mentre leggo i business. Allora, se fosse così allora diventa molto semplice perché io a questo punto posso semplicemente fare il mio classico doppio ciclo for dis.vertici uh, scusate for business B1 in dis.vertici for business B2 che fa parte di dis.vertici. Allora vado poi a fare controllo ehm, se, allora cosa ci diceva il testo? Se tale la differenza tra le due recensioni vanno collegate a un arco, se è positivo, se non è positivo, eccetera, eccetera. Quindi vado a controllare se v1.getRecensioni che è il campo che non abbiamo, no? che avremmo dovuto aggiungere è uguale a B2 scusate, get media recensioni ok, se, so... scusate, se, non è, se è diverso se è... allora dobbiamo aggiungere un arco solamente nell'arco in cui è maggiore allora possiamo fare così se B1 è minore di B2 allora ci vuole un arco da B1 a B2 se B1 è uguale a B2, allora nessun arco, perché dice che se la differenza è 0 non devo mettere nessun arco. Eh, se B1 è maggiore di B2, lo prenderò poi quando farò la, la coppia al contrario, perché ricordiamo che qua ci sono tutte le coppie possibili e immaginabili. Eh, devo anche escludere il caso in cui B1 sia uguale a B2, perché non voglio un arco, ma in realtà lo escludo automaticamente perché questo minore fa sì che se un arco, un business lo confronto con se stesso, non sarà mai minore ma sarà uguale. Quindi con questo, allora a questo punto posso aggiungere l'arco Graphs.AddEdge Visto che devo aggiungere un arco pesato Mi conviene usare il metodo di utilità AddEdge In cui in una sola istruzione posso passare sia i vertici che il peso dell'arco Dis.Grafo Vertici di partenza B1, vertice di arrivo B2, peso dell'arco a questo punto sarà B2 B2 media recensioni meno B1 media recensioni. Ok, quindi questo risolverebbe il problema degli archi avendo l'accortezza di creare nel, quando creo gli oggetti business anche la media delle recensioni, nella stessa tabella, okay? e poi è molto semplice questa parte. Ehm, alternativa, alternativa sempre secondo questa idea, non ho voglia, non voglio, non, non voglio complicarmi la vita nel modificare l'oggetto business, vabbè, mi creo una struttura dati di appoggio, potrei creare non un attributo in più dell'oggetto business, ma potrei creare magari una mappa che da business mi dà il valore, quindi diciamo così, questa è l'ipotesi 1, ipotesi Giuseppe l'altra ipotesi potrebbe essere un'ipotesi eh, Giuseppe, Giuseppe bis più mappa, ok, in cui non modifico l'oggetto business ma creo una mappa per ricordarmi le medie recensioni, ricordarmi le medie delle recensioni quindi io a questo punto farò una uh, map che mappa i business in double la chiamo media detenzioni, che sarà una, un hash map, quello che volete, e questa la riempio, carica la mappa con il DAO, cioè dovrò aggiungere chiaramente un metodo al DAO, per eh, leggere, per crearmi questa mappa e questo farà semplicemente una query quindi separiamo le due query quella che mi dà tutti i business che ci abbiamo già, avevamo già scritto e quella invece che mi carica eh, solamente per ogni business ID no? eh, può essere l'oggetto business, può essere anche solo la stringa come business ID dipende un po' come vogliamo fare mi carica questa mappa e quindi abbiamo poi esattamente lo stesso codice di prima quindi DAO. eccetera eccetera. Poi abbiamo lo stesso codice di prima, dove anziché B1.get media recensioni avremo qualcosa del tipo media recensioni.get di B1. Cioè andando a semplicemente prendere dalla mappa. No? Così. È un altro modo. Per non sporcare quell'oggetto me lo scrivo da parte. E, e creo un altro oggetto Creo un'altra query Magari mi può far comodo Perché così separo i vari pezzi di codice è una scelta anche questa Ehm mm. um. Ok, Manuel mi dice, ho fatto così eh, con la mappa e eh, funziona anche per, eh, in tempi più veloci, eh, lui dice, è anche più veloce, funziona anche più rapidamente perché eh, anche su, su, su grafi o su città molto grandi. No? Eh, ma in questo caso devo dire che era, per chi se ne accorgeva di questa possibilità era il metodo migliore, eh? perché di fatto faccio solo una query con le medie. E per le mie recensioni la posso fare all'inizio, la posso fare dopo no? in queste due ipotesi eh, ma eh, poi sono a posto perché poi alla fine semplicemente devo creare gli archi tanto questa, la creazione degli archi non me la toglie nessuno non ho nessun carico sul database mentre nell'altro caso dovrei chiedere al database di fare delle join tra business e business eh, come minimo e anche tra recensioni quindi questa query può diventare grande e il database potrebbe faticare su combinazioni di città un Pochino eh, grandi ehm, in questo caso in cui abbiamo una funzione peso che dipende solo dalle informazioni che possono essere memorizzate separatamente nei due estremi, questa è la soluzione migliore. Se ci fosse un caso invece in cui eh, diciamo così, la, il peso oppure l'informazione associata all'arco eh, dipendesse anche di un'informazione extra che dipende proprio dalla coppia di città, ok. Eh, se noi dicessimo quali sono che so, le recensioni fatte dalla stessa persona o fatte nel stesso giorno della settimana e questa è un'informazione in più che non posso sapere perché eh, quella media pesi del, del business 1 non sarebbe la stessa eh, se lo accoppio col business 2 rispetto a se lo accoppiassi col business 3 se rispetto a se lo accoppiassi col business 4 allora in questo caso non c'è altro verso che andare nel database e farsi dare tutte le coppie se invece in questo caso diciamo, il vantaggio è che la media che uso per il vertice 1 è la stessa indipendentemente dal fatto che la stia copiando col 2, col 3, col 4, allora a questo punto le posso calcolare una volta sola, in questo caso era la soluzione più efficiente. Mm. Eh, se i business fossero stati moltissimi funzionava ugualmente questo approccio? Sì, eh, perché comunque diciamo così, era comunque migliore dell'altro, ecco, perché in ogni caso... Eh, qui c'è semplicemente un n quadro, ma è un ciclo foro interno che va a vedere una struttura dati interna, quindi c'è cioè una cosa praticamente un n quadro istantaneo. Mh, nella query, magari adesso facciamo la soluzione con la query, proprio perché è la più complessa, eh, ho una complessità molto maggiore, perché non ho solamente i vertici per vertici, ma ho anche le recensioni no, nella query, quindi vado a moltiplicare, vado a diciamo così, lavorare su uno spazio molto più ampio. Però, come sempre, vale la regola, eh, la soluzione che ci sembra più semplice da impostare, seguiamo quella. Okay? Poi, chiaro che se uno ha tempo ci ragiona, prova soluzioni diverse, e va a implementare quella più efficiente. Non a caso nel testo d'esame vi abbiamo proprio scritto, fai attenzione che ci sono alcune combinazioni che sono molto lente. Quindi noi già ti, vi abbiamo guidati a dire, provate queste che devono, fun che devono funzionare in un tempo ragionevole non andate a impelagarvi in alto, quindi se anche trovate una soluzione nel tempo limitato che abbiamo a disposizione all'esame, se trovate una soluzione che non è quella ottimale, va bene lo stesso, ok? Poi uno ragionandoci con calma riesce chiaramente a trovare i pro e i contro delle varie soluzioni. Allora adesso commento questo codice, e invece andiamo avanti a magari a implementarlo nel modo tradizionale come non ci fossimo accorti o, o diciamo così che era possibile calcolare a parte le medie e poi utilizzarle eh, quello che avremmo fatto sarebbe una query in cui cosa facevo? Eh, cercavo di fare, allora per, per un singolo business eh, è facile fare la media io devo, in realtà devo prendere le coppie di business ok quindi vi faccio calcolare dal database l'elenco degli archi, quindi io potrò a selezionare sicuramente il business B1, il business B2, faccio una bella join, poi mi servono le revisioni del business B1, quindi reviews, scusate non è, non è un select, mettiamo per ora asterisco e poi un from questo, le tabelle sono B1, B2, Review R1, Review R2, Reviews, scusate, manca una S, ok, questa è la join che dobbiamo fare, in cui a noi alla fine ci serve solamente il B1.businessid, il B2.businessid, e poi le medie delle revisioni, del 1 e le medie della revisione del 2 quindi l'average di r1.stars e la media di r2.stars ok? from uh, queste 4 tabelle dove ovviamente dovrò avere una serie di condizioni di join Ok? Quindi, innanzitutto, b1.businessid uguale r1.businessid, r1, punto ID. r1 punto ID. chiave esterna tra b1 e r1, cioè r1 è la revisione di r1. And, stessa cosa su b2, b2.businessid uguale r2.businessid, join su r2. Poi R1 e R2 devono essere della città desiderata, B1 e B2 devono essere della città desiderata, quindi devo dire che sono della stessa città, B1.city uguale B2.city, and la città è quella che vogliamo, city uguale Phoenix. Poi le revisioni devono essere dello stesso anno, dell'anno selezionato. Allora R1.reviewDate, anzi l'anno, deve essere uguale all'anno di R2.reviewDate e questo anno deve essere il 2005. Okay. Tutto questo, quindi, joint tra business e review, eh, business della stessa città, review dello stesso anno, diciamo che escludiamo che i business siano diversi, and b1.business.id sia diverso da b2.business.id, e alla fine un bel group buy. B1.BusinessID e B2.BusinessID. Quindi se faccio eseguire questa cosa otterrò per tante coppie diverse di BusinessID, che magari le chiamo eh, ID1 e ID2, no non capisco cosa sono id2 e poi anche le stars le chiamo s1 e s2 così ho dei, dei nomi delle colonne più quindi l'id del business 1, l'id del business 2 tutte le coppie per ciascuna avrò il numero di stelle medie del, dell'1 e il numero medio di stelle del 2 a me interessano solo i casi in cui S2 sia maggiore di S1, perché sono gli archi in salita. E quindi aggiungo un having, perché il filtro lo devo fare dopo aver fatto l'aggruppamento, having S2 maggiore di S1. Così escludo automaticamente sia... Il numero di stelle è uguale, quindi se ho 0, sia il contrario, cioè gli archi che tendenzialmente andrebbero da un business che ha più stelle a un business che ha meno stelle. E quindi rifaccio a eseguire questo e mi vengono fuori questi che dovrebbero essere gli archi da aggiungere al grafo. Eh, due commenti, più tutti quelli che salteranno fuori dalle domande, ma il primo è la domanda di, di Francesco. Francesco mi dice, ma io perché... Perché mi metti business diversi? Potresti mettere maggiore così eviti di considerare tutte le volte due coppie. Eh sì, però io a priori eh, sicuramente tra il business A e il business B mi serve solamente considerare una volta. Però io non so ancora se la freccia dovrà andare da A a B oppure da B ad A. Quindi se io metto questo maggiore considero in realtà uno solo dei due casi. E poi nel codice Java dovrò andare a vedere, guarda, S1 è più grande di S2 o S2 è più grande di S1? Si può fare, eh? assolutamente si può fare. Io ho tagliato la testa al toro dicendo, ok, senti, consideriamo tutte le coppie e poi già nel SQL vado a filtrare quelle che hanno S2 maggiore di S1. E quindi già mi trovo solamente gli archi già nell'ordine giusto e non devo andare magari a pensare eh, archi nell'ordine Inverso E poi invertirli, Cioè farlo da B1, B, da, da B1 a B2 Oppure da B2 a B1 a seconda Che S1 sia maggiore di S2 O viceversa Quindi questo mi sono un po' semplificato la vita per questo Ho anticipato nella query Un lavoro che avrei dovuto fare Nel codice Java Se invece avessi scelto arbitrariamente Un ordinamento delle coppie da, da considerare okay? ehm, Seconda osservazione è una regola del, dell'SQL che tanti si dimenticano, ogni volta che usa gli operatori aggregati, SOM, COUNT e MEDIA, alla fine sono sum, COUNT e AVERAGE, poi ce ne sono altri, ma insomma questi sono i principali, okay? quando un operatore aggregato deve esserci un contratto forte tra la riga SELECT e la riga GROUP BY. Nel senso che nella riga select possono comparire solamente o i campi che sono nel group by oppure campi che sono soggetti a un operatore di aggregazione. Ok? Questa è una regola, è la regola di, di, di correttezza, cioè perché affinché un group by abbia senso, affinché il group abbia senso, ehm, Dico al contrario Visto che nel group by io prendo tante righe e le collasso in una sola Tutti i campi che in queste righe che sto per collassare Sono diversi eh, Che valore dovrò eh, restituire Se io mettessi qua R1 Punto che ne so La, la data no? Review date E ho capito Io in realtà di questa review date Ce ne sono una per ogni review Ogni review avrà la sua data e però poi, visto che tutte le review vengono collassate in una riga sola, grazie al group by che non contiene più informazioni sulla review ma solamente sui business, che data va a finire qui? Allora, concettualmente è sbagliato, perché sto facendo un campo che nell'operazione di proiezione è scomparso, sto richiedendo il valore di un campo. Ciò che vi dà MySQL, ciò che vi dà MariaDB, è semplicemente il primo valore che trova. però è uno di tanti che da solo non vuol dire nulla. Okay? Quindi cerchiamo sempre di fare attenzione, no? di rispettare questa chiamo così, regoletta di correttezza, cioè se io ho un operatore di aggregazione e un group by devono essere legati così, cioè, nel select ho solamente le posso avere solamente gli stessi campi che ho nel group by oppure dei campi che siano a loro volta aggregati, allora a questo punto ovviamente l'operatore di aggregazione mi dice come mettere insieme, potrei avere il minimo della data non ci sarebbe problema, ma la data in quanto valore puntuale no perché l'ho collassata e quindi non so che valore restituire Matteo, Matteo mi chiede, puoi fare la differenza tra le medie? Ah, beh, potremmo chiam chiamarla qua, aggiungiamo un campo differenza, scusate, S1, S2-S1, S differenza. E quindi facciamo già il calcolo qua. Il problema è che non funziona eh, perché in pratica la l'ordine con cui vengono eseguite le operazioni della query è diverso e quindi l'aggregazione viene calcolata dopo la selezione delle colonne. Quindi praticamente nel momento in cui eh, diciamo, il database processa la riga select non ha ancora processato i valori di S1 e S2 che saltano fuori dall'aggregazione. Allora quello che dovremmo fare dovrebbe essere, se non sbaglio, scriverlo per esteso quindi non usare S1 e S2, ma usare di nuovo average, quindi farglielo di fatto ricalcolare, così. In questo caso dovrebbe venire a posto. Allora, se faccio così, allora posso anche buttare via R1 e R2, mi tengo solamente la differenza e vado a fare il controllo che la differenza sia maggiore di 0, questo potrebbe essere una buona idea. Quindi, anziché R1, eh, S1 e S2, semplicemente metto differenza maggiore di 0 allora a questo punto ho già proprio il peso è abbastanza equivalente okay? semplicemente l'unico vincolo è che non posso sulle, sulla riga select fare delle operazioni su valori della riga stessa perché purtroppo viene fatto in un ordine diverso l'ordine con cui il database e, e elabora la query non è lo stesso ordine in cui viene scritta però così può andare bene allora questo eh, potrebbe essere la query che mettiamo nel nostro database nel nostro DAO per restare gli archi e ci dovrà dare degli oggetti che sono id1, id2 e differenza quindi dobbiamo crearci un oggetto che rappresenta l'arco, che contiene due stringhe è un, è un double, e poi grazie a questo dovremo andare a, eh, a popolare il grafo degli archi estratti da qua. E allora qua tornerà utile la idmap di cui parlava se non sbaglio Alessandro prima, eh, perché ho solo l'id, mi serve l'oggetto vertice, e quindi dovrò in qualche modo andarlo a ricercarlo lì dentro. E, e quindi sì, sicuramente in questo caso aggiungeremo anche un idmap, per poter fare questa operazione. Eh. Io direi che in questo momento, adesso rispondo ancora alle domande e poi possiamo fare una pausa e il codice relativo a questa parte lo possiamo diciamo così, realizzare dopo, ormai siamo alla fine diciamo, del, del punto 1, però possiamo fare dopo l'esercizio, visto che insomma, anche qui ci sarà un po di nuovo un po' di codice da scrivere. Abbiamo, abbiamo lavorato parecchio su questa query rispondiamo solo a Giorgia che dice faccio fatica a capire una cosa se noi vogliamo confrontare la media delle stars business 1 con la media delle stars business 2 questo group by non perdiamo qualche dato dal momento che raggruppa per le coppie B1 e B2 e non separatamente per B1 e per B2 um, allora ricordiamoci che le join sono dei prodotti cartesiani ok? Quindi eh, proviamo a guardare questa stessa query eh, senza filtro, ok? Senza il controllo. Quindi l'ho fatto una copia. E magari ci mettiamo di nuovo le stelle, così lo vediamo. Quello che vedi è che questo primo id, no, che finisce con VBA, viene riportato tante volte, ovviamente una per ogni possibile business 2, però il numero di stelle medio è sempre lo stesso per lui, perché la media viene calcolata eh, prima dell'aggregazione in pratica. Eh, questo 5 Di questo secondo ID2 Sarà uguale Ricomparirà di nuovo come 5 Tutte le volte che comparirà ID2 Questo perché ehm... Vediamo se riesco a spiegarmi Io quando faccio La, la select Prima dell'aggregazione Avrò tutte le tutti i possibili valori con, tutti i possibili, ehm, con tutte le possibili combinazioni. Il, il valore della media viene... il calcolo della media... Allora, vi hai fatto i primi gruppi? No, ma... Eh, allora, condivido eh, il tuo dubbio, infatti sono... Mh, condivido il tuo dubbio perché dici, guarda, se io avessi il... Eh, Questo ok, provo a dirlo così. Eh, il tuo dubbio è dice: ma guarda che io potrei avere una media quando questo primo business è accoppiato a questo, potrei avere un valore della media che è diverso dal valore che otterrei quando questo business è accoppiato a quest'altro. Ok? Quindi il dubbio è legittimo. Però, per come ha fatto questo database, in realtà ci immaginiamo che. Ci sono tante coppie in cui questo è accoppiato con tutti gli altri, e questo è accoppiato con tutti gli altri, e questo è accoppiato con tutti gli altri, e ogni volta eh, ci saranno esattamente le stesse stelle ricopiate. Perché io sto facendo di fatto il prodotto cartesiano di una stella che dipende solamente dal business 1 e un numero di stelle che dipende solamente dal business 2. Quindi quando io vado a fare i sottogruppi, all'interno di ciascun sottogruppo, ciascun business è... Eh, Ricopiato tante volte uguale a se stesso e quindi, nel sottogruppo in cui questo è accoppiato con questo, ci saranno delle stelle, nel sottogruppo in cui questo sarà accoppiato con quest'altro, ci saranno le stesse stelle, quindi concettualmente il calcolo è diverso perché sto sommando valori di sottogruppi diversi, giustamente hai ragione. Ma in questo caso i valori sono uguali perché quello che sto facendo qui è prendere per ogni business 1, tutti i business 2. E tutte le review, scusatemi, ma per ogni review uno tutte le review 2 ma poi le, le ricopio uguali quando andrò a prendere un business diverso. Eh, si potrebbe vedere prendendo una città molto piccola con pochissime review e togliendo l'average e vedendo veramente i valori che vengono fuori, eh, e si vede che appunto le, le R1.stars c'è un gruppo di valori che poi si ripete uguali, che poi si ripete uguale, si ripete uguale nei vari sottogruppi. Quindi quando faccio l'average sul sottogruppo eh, per costruzione, direi, viene fuori lo stesso valore. Mm? Difatti, cosa, ciò che stiamo facendo qui è, è come se facessimo una sottoquery id1r1.stars, queste due colonne, un'altra sottoquery con le altre due colonne id2r2.stars e poi le combinassimo insieme. Le combinassimo insieme col vincolo che le stars devono essere in un certo modo. Ehm... Mm? Uh, di Nuovo, è una conseguenza di, della, del fatto che questo, in questo database l, l, la quantità che calcolo dipende solamente dal business e non dipende dalla, dalla vera, non c'è vera interazione tra questi business. Ok, spero un pochino di essermi convinto, ma anche di averti un pochino convinto. Uh, Corin mi chiede con questa uh, query stavo escludendo i casi in cui la media di R1 sia maggiore di quella di R2. No, questa, questa, questa query qua senza leving mi è solo servita per ragionarci, ok? La query vera è quella con leving, Questa è quella vera. Okay? Nella seconda query coring è solamente per, cap per capire insieme a Giorgia bene perché funziona. Va bene, ehm, ci facciamo un po' di pausa, poi, poi mettiamo sotto forma di codice Java anche questa creazione degli archi. Se chiudo una tab query per sbaglio c'è modo di aprirla. Sì, sì, ma vuota però. Eh, non credo che ti possa recuperare la tab con la query precedente dopo che l'hai chiusa. Ok, facciamo una pausa, sono le 10.20, scarse, riprendiamo alle 10.30 se vi va bene, 10, 12 minuti di pausa, così poi finiamo l'esercizio. Uh, R1.stars-R2.stars chiede Lorenzo, uh, mi farebbe la differenza tra due review puntuali? E quindi qui va a fare la media delle differenze che non è la stessa cosa della differenza tra le medie. Ok, stoppiamo la, la lezione, ci rivediamo tra un attimo e alle 10.30 e nel frattempo sento Leonardo che cosa ci vuole chiedere offline.